Sì, grazie Presidente per la parola. Allora questa mozione va un po' sulla scia della richiesta o comunque delle azioni che ha intrapreso il nostro Ministro Costa per cercare insomma, ecco, di eh, far diminuire l'utilizzo e anche la produzione eh, delle plastiche eh, sul territorio italiano. Eh, cosa, cosa ha fatto il, il Ministero? Semplicemente ha in qualche modo obbligato insomma, il, il rilascio di patrocini ministeriali appunto del Ministero dell'Ambiente e previo chiaramente il non utilizzo delle, delle plastiche sul, sugli eventi. Noi stiamo in qualche modo eh, ripercorrendo la scia insomma, intrapresa dal eh, Ministro Costa con una mozione che intende insomma, eh, raggiungere questo obiettivo. Sappiamo che il problema delle plastiche è un problema insomma, eh, evidente a tutti quanti ormai la, la comunità europea insomma, si è mossa in modo diretto insomma, per arrivare poi all'eliminazione e anche alla diminuzione dell'utilizzo delle plastiche in modo chiaramente molto netto e molto evidente. Il 27 marzo 2019 ha ratificato in via definitiva la direttiva approvata dalla Commissione europea il 19 dicembre 2018 per limitare l'utilizzo delle plastiche monouso che comunque l'Europa produce attualmente 25 milioni di tonnellate di plastica e sappiamo anche purtroppo che 100.000 esemplari marini muoiono ogni anno. Questo chiaramente è un dato allarmante sia per quanto riguarda i cambiamenti climatici ma per quanto riguarda anche l'inquinamento ambientale che oramai insomma, è diventato veramente impattante e ha creato un allarme evidente in Europa ma non soltanto in Europa molti paesi, molte città molte regioni si stanno muovendo per cercare insomma, di raggiungere obiettivi virtuosi proprio per l'eliminazione delle plastiche monouso e non sappiamo anche che nel gennaio 2018 l'Unione Europea ha varato il piano strategico per proteggere l'ambiente dalla plastica e per favorire chiaramente anche posti Posti di lavoro. Ora eh, Roma Capitale vuole diventare insomma, eh, diciamo partecipe e anche protagonista di questa eh, battaglia. Eh, in questa aula è stata presentata una delibera per rendere eh, l'amministrazione plastic free, insomma, diciamo un obiettivo importante ecco, che si eh, intende appunto raggiungere. E il Ministero, eh, insieme al Ministro Costa, ha lanciato la sfida Plastic Free Challenge proprio per cercare, insomma, eh, in qualche modo, ecco, di eh, porre degli obiettivi virtuosi sull'eliminazione eh, della plastica, dando degli indirizzi molto eh, chiari, molto eh, evidenti alle regioni e ai comuni eh, per eh, seguire l'indirizzo dato dal, dal Ministero. Oggi noi vogliamo integrare la memoria di giunta del 23 gennaio 1995 prevedendo tra eh, i requisiti eh, da soddisfare per la presentazione delle richieste l'opzione essere plastic free, cioè noi rilasciamo il patrocinio gratuitamente a tutti gli eventi sul territorio di, di Roma Capitale previo il non utilizzo delle plastiche monouso. Eh, chiaramente quelle eh, non biodegradabili incentivando altresì l'utilizzo di, di plastiche monouso biodegradabili oltre a questo diamo mandato al comando della polizia locale di far rispettare chiaramente, diciamo, questo indirizzo insomma, su tutti gli eventi patrocinati, eh, patrocinati da Roma Capitale per verificare la veridicità di quanto dichiarato circa appunto, la pratica plastic free adottata in occasione dell'evento stesso, perché poi ogni eh, associazione, ogni eh, evento prima chiaramente di Organizzarlo, loro dovranno compilare un apposito modulo proprio per eh, certificare il non utilizzo della, della plastica a monouso. Ecco, questo è un traguardo importante perché chiaramente cambiando questa memoria eh, di giunta eh, apriamo un capitolo eh, di grande virtuosismo eh, sull'ambientalismo, di grande virtuosismo sulla sostenibilità e soprattutto sulla tutela del nostro territorio e della, della eh, sostenibilità della nostra eh, città. Perciò eh, auspichiamo insomma, che questo indirizzo venga adottato quanto prima per eh, cercare insomma, ecco, di dare anche noi la nostra parte come così richiesto dal Ministro Costa. Grazie Presidente.